Signore e quando siamo davanti alla presenza di Dio i nostri cuori si aprono davanti a Dio ecco che i nostri cuori vengono ristorati da Dio perché quello di cui noi abbiamo bisogno non è di tante cose che noi stiamo pensando di avere bisogno pensiamo magari di avere bisogno di eh, un lavoro di avere bisogno di un aiuto su una certa situazione di aiuto la famiglia invece la cosa di cui noi dovremmo capire che abbiamo veramente bisogno è di Dio tutto il resto è solo una conseguenza della sua presenza andiamo a leggere qualcosa dal libro di Ezechiele al capitolo 37 Vecchio Testamento Vecchio Testamento Chi è? capitolo 37 parleremo della visione delle ossa secche passiamo a capitolo 37 si trova verso la fine del vecchio castello le ossa a glielo secche la mano dell'Eterno fu sopra di me mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa quindi mi fece passare vicino ad esse tutto intorno ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle ed ecco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 E vi farò uscire dalle vostre tombe, o oh popolo mio. Metterò in voi il mio spirito e voi vivrete. Vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete che io l'Eterno ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice l'Eterno. Questo è un passo molto bello, molto conosciuto, un passo del profeta Zecchiele che racconta di questa esperienza di questa esperienza spirituale che ha avuto il profeta Ezechiele. Un giorno mentre Ezechiele stava camminando viene preso dal Signore e nello Spirito viene portato in una valle piena di ossa secche. E lui gli fa una domanda, dice secondo te queste ossa possono rivivere? Molto spesso anche noi nella nostra vita ci troviamo ad affrontare tante di quelle situazioni, ci guardiamo intorno. E vediamo tante ossa secche, tanta disperazione, tanti problemi, problemi a destra, problemi a sinistra, sembra che dovunque ci giriamo prendiamo mazzate e sembra che intorno a noi c'è soltanto una valle piena di ossa secche, c'è soltanto problemi, c'è soltanto difficoltà, soltanto miseria e sembra che non ci sia nessuna speranza, sembra che umanamente non esista una via d'uscita, possono mai delle ossa rivivere? faccio io a voi questa domanda se Dio ci prendesse in questo momento e ci portasse in una grande valle facendoci, anzi mettiamola ai giorni nostri in un bel cimitero dove ci sono tante ossa secche davanti ad una tomba e tu ti dici può questo morto risuscitare dalla tomba? no umanamente non è possibile ma Dio ha resuscitato i morti eppure susciterà i morti per questo il profeta risponde signore tu lo sai perché tu lo puoi fare tu sai se è possibile o non è possibile per te se per te è possibile allora diventa possibile anche per me sapete abbiamo avuto questo bellissimo locale L abbiamo pregato tantissimo no, tre mesi che stava pregando l'anno tre mesi. E sembrava impossibile che potessimo trovare un locale per un prezzo che noi potevamo pagare come di affitto, che era pochissimo. E eh, signore, tu lo sai, se sto morto vuoi rivivere, come facciamo Signore? Da dove lo tiriamo fuori questo morto? Non ci sta, non è possibile. Però Dio fa una via. Dove via non c'è. E io ho parlato con un fratello, un fratello mi disse, ma secondo te ma è possibile che tu per una cifra così possa trovare un locale? Ieri gli disse queste testuali parole. Fratello, se è volontà di Dio, i locali ce lo vorranno a portare fino a casa. Amen, amen. E ce lo sono venuto a portare fino a casa. Sono venuti e hanno bussato, sono entrati. Cioè abbiamo un locale. È gratuito come gratuito non dovete pagare neanche la corrente anzi vediamo se riusciamo a dare un contributo economico bene, bene. come è possibile? noi stavamo pregando per un locale per poter pagare un piccolo pigione perché non avevamo potenza economica da poter pagare un affitto regolare Dio non solo ci dà un locale come noi l'abbiamo chiesto ma addirittura ce lo dà senza spese. E non solo ce lo dà senza spese, forse ci danno anche i soldi per andare in questo locale. Ma questo è un manicomio. <ride> Queste sono le morti che risuscitano. Questa è la preghiera della nostra fede che può fare la differenza. Perché quando noi preghiamo con fede e crediamo, e quella cosa che noi stiamo chiedendo è nella volontà di Dio, e aspettiamo i tempi di Dio quella cosa si compirà. e la farà Dio in una maniera perfetta io non so perché molte volte Dio ci fa aspettare però Dio sa il perché io non so perché molte volte Dio non ci dà quello che noi gli stiamo chiedendo non è che Dio non ci risponde, attenzione Dio non ci dà quello che noi gli stiamo chiedendo ma anche qui è una risposta di Dio è un no Io non, noi non possiamo sapere il perché di tante situazioni non possiamo sapere perché siamo in una valle delle ossa secche dobbiamo soltanto imparare a confidare nel Signore e il Signore sa sai perché noi dobbiamo soltanto continuare a credere in Lui se no che fede è? la fede è certezza di cose che, che non si vedono No, di cose che si vedono. È facile credere che Dio provvede da mangiare quando c'è il frigorifero via. E ti profita. Il problema è credere che Dio provvede da mangiare quando il frigorifero è vuoto. È facile credere che Dio ti provveda per un locale quando hai i soldi per poterti pagare l'affitto. Ma tu devi credere quando per pagare l'affitto non ce l'hai, no non ci vuole la fede. Se no basta la nostra forza. La fede è certezza di cose che noi non vediamo non c'è lavoro ma la fede dice Dio provvederà al lavoro dove lavoro non c'è forse sarà non come noi lo vogliamo forse non arriverà subito arriverà dopo un mese, dopo due mesi, io non lo so ma sei ben sicuro che quando tu presenti una richiesta a Dio Dio inizia già a lavorare con te e quella risposta arriverà e sapete quando una cosa la fa Dio la fa perfetta se la vogliamo fare noi a modo nostro facciamo solo qua un giorno c'era un grande re di israele che si chiamava Saul i bambini la nostra di questi giorni Saul. e Saul era un re unto dal Signore, un uomo di Dio e un giorno mentre doveva fare una guerra stava aspettando il profeta Samuele che doveva venire per presentare la passava, la guerra doveva cominciare, gli uomini iniziavano ad avere paura, perché prima di andare in guerra si presentava un sacrificio a Dio, mettendo quella guerra nelle mani di Dio. E allora Saulo disse una cosa, vabbè facciamo una cosa, visto che Samuele non viene, adesso faccio io, a modo mio, gli osteno lui un sacrificio. Per questo motivo Dio tolse il regno a Saulo, e lo dirà Davide, perché Saulo non fu paziente. Perché Saulo non ebbe fede nel Signore. Perché Dio aveva stabilito che quell'offerta non le doveva presentare Saulo, ma il profeta di Dio. Dio aveva stabilito delle cose che molte volte, Dio stabilisce delle cose che molte volte noi ignoriamo. Dio stabilisce delle cose che molte volte noi non sappiamo. Però una cosa sappiamo, quello che dice la Bibbia, che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Amiamo Dio. Sì. E allora tutto ci per la Dice, ma io ho perso il lavoro. Non vi preoccupate, neanche questo lo per bene. Okay. Che ne sai quello che poteva succedere domani mattina al lavoro? Sapete, io ho conosciuto un grande servitore di Dio, ho avuto l'onore di conoscere un servitore di Dio americano che si chiama David Wilkinson, il quale è il pastore di una chiesa che si trova vicino alle torne gemelle a Times Square Maratka, New York e sapete io sono stato lì dopo l'11 settembre e lui mi diceva una cosa molto bella particolare dicevo sai, nella nostra chiesa c'erano sembra 17-18 persone che lavoravano nelle rettorie gemelle. quella giornata nessuno è andato a lavorare chi gli si è rotta la macchina non ha suonato la figlia, chi è stato licenziato il giorno prima, chi è, avuto, è stato bloccato nel traffico, chi ha avuto un problema, chi ha avuto un altro, nessuno quel giorno è riuscito ad andare a lavorare. Io immagino quei fratelli nella macchina, nel traffico, ma perché signore, sono sto traffico oggi, lavoro in corso? O l'altro fratello licenziato, signore perché mi hanno licenziato? E tu dov'eri mentre mi licenziavano? Poi il giorno dopo mi sono venuto a retorno di ha capito dove era attivo se quando lo licenziava. Perché molte volte noi non siamo nella mente di Dio, non possiamo sapere i piani di Dio e non possiamo sapere come Dio opera nella nostra vita. Dobbiamo soltanto continuare ad avere fine nel Signore. E Secchiela era un uomo che aveva fede. se il Signore, tu lo sai dice cioè, sì, disse signori, possono rivivere profetizza, dimmi e quelle ossa iniziarono a rivivere iniziare a nascere la carne iniziò a nascere la pelle iniziò a nascere il, di nuovo quello che era un corpo però questo corpo era senza vita era un corpo senza vita e molte volte anche quando noi ci avviciniamo al Signore Iniziamo a costruire nel Signore, a fare tante cose per Dio, anche a cambiare tanti difetti del nostro carattere per Dio, però manca qualcosa e non ci rendiamo conto che qualcosa manca. Diciamo, ma che cos'è che, che, cos che manca? Ed ecco che arrivò lo Spirito. Quando lo Spirito arrivò su quelle ossa che ormai non erano più ossa, ma erano dei corpi, allora quelle persone si alzarono in piedi e divennero un esercito. Quando lo Spirito Santo viene sopra di noi, entra nella nostra vita, allora noi veniamo vivificati dallo Spirito ed iniziamo a vivere una nuova vita in Cristo Gesù. Sapete, Gesù disse, se voi volete andare in cielo, dovete nascere di nuovo, dovete nascere dall'alto, dovete nascere di acqua e di Spirito, non di acqua soltanto. Non ci vuole soltanto la nostra buona volontà terrena, ma ci vuole anche che lo Spirito Santo possa fare la sua opera in noi e che noi glielo permettiamo. Allora quando lo Spirito Santo è libero di operare nella nostra vita e inizia a lavorare in noi, ecco che noi iniziamo ad alzarci e siamo come un esercito per combattere le battaglie di Dio. Perché siamo in una guerra. Se tu stai passando dei problemi, ricordati che sei in una guerra. Il diavolo ti vuole scoraggiare, il diavolo ti vuole abbattere, il diavolo ti vuole far tornare indietro, perché sai che tu sei un soldato di Cristo e se tu andrai avanti farai tanti danni al diavolo, allora lui cerca di scoraggiarti, di abbatterti, di non farti venire in chiesa adesso, adesso che all'inizio, perché adesso sei debole, adesso la tua fede è piccola. Sapete, il lupo quando si va a mangiare una pecora, non si va a mangiare le pecore grandi, cerca le pecore piccole, le pecore zoppe, le pecore malate, quelle si va a mangiare, perché sono le più debole. Ugualmente il diavolo, dice la Bibbia, che è venuto, è venuto per uccidere, per rubare, per distruggere, e cerca di fare sempre la sua opera contro le persone nuove, contro le persone che stanno passando un periodo difficile, è lì che tu devi avere fede è lì che tu devi essere forte nel Signore perché così tu vincerai la battaglia la battaglia della fede tu la vincerai con la fede sei in una guerra hai bisogno della fede hai bisogno dello Spirito Santo hai bisogno dell'opera di Dio per andare avanti non scoraggiarti non abbatterti, non permettere al diavolo di rubare quello che lui vuole fare con te non lo permette, perché Dio ha grandi cose per la tua vita. Amen. Amen. E quindi queste ossa diventarono corpi, si alzarono, e poi Dio spiegò che cos'era questa visione. Queste sono le, la casa di Israele che dice sempre, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti tante volte tu parli con dei cristiani e li vedi che camminano così fratello, che succede? eh, adesso, non so come devo fare sto pieno di debiti pieno di problemi pieno di malattie nel nostro ossa sono secchi, la nostra speranza è svanita e noi ormai siamo perduti ci non prendere niente. Noi dobbiamo avere fede nel Signore non dobbiamo negare la realtà ma vederla con gli occhi di Dio io sto passando per una prova ma quando uscirò da questa prova Dio mi darà qualcosa di più prezioso le cose di Dio, le cose preziose di Dio hanno un costo diciamo fratello Dio? sì e il costo è la nostra fedeltà per questo motivo siamo messi alla prova noi chiediamo a Dio tante cose anche spirituali e Dio prima di farci arrivare a quella promessa ci fa passare per una prova per vedere se noi siamo degni di ricevere quello se noi siamo capaci di poter ricevere quello ci fa passare per il fuoco però il fuoco non ci brucia. ci fa passare per l'acqua però l'acqua non ci sommerge perché noi dobbiamo arrivare a quella promessa di Dio se in tutti i momenti in cui io ho realizzato qualcosa di nuovo con il Signore sono ho trovato problemi, difficoltà, sempre momenti di deserto. Perché la mia fede doveva essere provata. Dio non dà qualcosa di prezioso in mano a un bambino che potrebbe fare con quella cosa buttata, non averne stima. Dio dà le cose preziose ai suoi figli, raffinati col fuoco. Allora dobbiamo iniziare a vedere le cose con l'occhio di Dio. Non dobbiamo vedere le cose con i nostri occhi. Ah, ma di proprio eh, lei, fratello Sanessa, sono guaiato. Ah, ma devo... Non è così. La Bibbia dice una cosa, che la gioia del Signore è la nostra forza. Che significa che se noi abbiamo gioia dal nostro cuore allora abbiamo la forza di affrontare anche le prove e le battaglie e guarda cosa fa il diavolo viene e ti ruba la gioia ti toglie la forza di andare avanti tu ti abbatti ti scoraggi inizi ad isolarti e non venire più in chiesa e il lupo ti fa un bel giro attorno e ti mangia ma noi vogliamo dire no noi non ci facciamo scoraggiare anzi noi prenderemo da Dio le nostre forze abbiamo bisogno dello Spirito che ci dà la forza per poter andare avanti con la gioia del Signore perché la gioia del Signore è la nostra forza la gioia del Signore significa essere stupidi no. ridere sempre no, non è quella la gioia del Signore è qualcosa che parte da dentro ma parte quando è lo Spirito Santo che ti dà gioia e se non hai gioia questa sera lo Spirito Santo può scendere e donare nuova gioia alla tua vita far sì che quelle ossa secche possano rivivere far sì che la tua forza possa rinascere perciò Dio dice io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle tombe e voi riconoscerete che io sono l'Eterno metterò in voi il mio spirito e voi vivrete quindi lo Spirito Santo questa sera ci tocchi per rimettere nuovo gioia nella nostra vita. Non guardare la miseria che c'è nella valle intorno a te, ma guarda lo Spirito Santo che quando scende sulla tua vita può trasformare ogni cosa. Sapete sì, che c'è una grande profezia in Zaccaria in cui è scritto che il popolo di Israele avrebbe fatto fiorire il deserto. Sapete, il deserto non c'è acqua, e i fiori sono delle piante particolari che hanno bisogno di tantissima acqua. Questa profezia dice che negli ultimi tempi Israele farà fiorire il deserto. E quando io diversi anni fa sono stato in Israele, stavano proprio facendo questo. Avevano capito, avevano realizzato qualcosa di così eccezionale e soltanto Dio poteva fare, prendevano praticamente gli scarichi fognari e li usavano per annaffiare il deserto. E nell'arco di pochi anni il deserto era diventato terra fertile, e stavano coltivando i fiori. Loro non sapevano, ma stavano stanno adempiendo quelle che sono le profezie della Bibbia. E oggi, se tu vai in Israele, in zone che fino a 10, 20 anni fa erano deserte,. Oggi trovi zone fiorite, trovi frutteti, trovi agricoltura, cose impensabili fino a tanti anni fa. E quando la gente vedeva un deserto diceva ma che dobbiamo fare con questo deserto? Ci possiamo soltanto fare un posto per la La gente si mette e si abruzza. Non ci possiamo fare niente. Ma Dio può fare una strada dove strada non c'è. Non credere alle persone che dicono che la tua vita non vale niente. Non è vero. Dio con la tua vita può fare tanto. Dio ha preso persone che erano pastori, persone che non avevano studiato, persone che erano pescatori, persone semplici e attraverso di loro ha cambiato il mondo. E Dio può usare la vita di ognuno di noi per fare cose meravigliose e straordinarie quando lo Spirito Santo viene sopra le tue ossa, sopra la tua miseria, allora tu vieni trasformato e cambiato in un altro uomo. Re Saulo dicevette una profezia, dice quando tu andrai sulla strada e incontrerai dei profeti che ti manderanno Allora lo Spirito Santo scenderà su di te e tu sarai cambiato in un altro uomo. E quando tu incontrò questi profeti che mette lo Spirito Santo, e fu cambiato in un altro luogo iniziò ad avere forza, intelligenza cose che prima non aveva per adempiere e compiere quella che era la sua chiamata allora vogliamo che questa sera lo Spirito Santo ci tocchi vogliamo che lo Spirito Santo ci trasformi che lo Spirito Santo venga più leggere il nostro cuore allora è tempo di pregare perché questa sera molte ossa secche rivedranno, molte vite secche riprenderanno forza, molti scoraggiati saranno ristorati, saranno incoraggiati. E chi è senza gioia troverà gioia, perché il nostro Dio è il Dio dei miracoli, è il Dio della gioia, è il Dio che fa una strada dove non c'è che da un locale quando non c'è la possibilità di pagare un affitto che da un lavoro quando non esiste più lavoro che dalla salute quando i medici dicono non c'è niente da fare caputti Dio fa tutto questo perché abbiamo un grande Dio un grande papà che è sicura di noi Amen. amén